Ciao, eccoci qua, siamo ufficialmente al discorso di fine anno. Ora, se non avete mai visto la mia faccia, questo probabilmente non è il video perfetto per voi per iniziare. Se invece già mi conoscete, allora sapete che dove mi trovo bravi da control, cioè la mia palestra che però di là, esattamente al di là di questa porta, è anche uno spazio co-working per lavorare. Ora, questa è sicuramente una cosa che se mi conoscete già sapete, ma ci sono un sacco di cose che invece non sapete. E oggi sono qui per fare un video molto tranquillo, sinceramente anche tutto a braccio così come mi viene. Voglio un po' raccontarvi sia cosa è successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni anche, e sia cosa succederà prossimamente, non solo a Control, ma anche al canale YouTube. E quindi di riflesso cosa succederà un po' alla mia vita e sono un po' in ansia, lo dico subito così me lo tolgo perché non ho mai fatto video diciamo così intimi però dai proviamoci e poi mi direte voi com'è andata ora io negli ultimi anni sono parecchio cambiato e sono cambiato in seguito a quello che è successo a tutta la popolazione mondiale e cioè stare chiusi in casa e quella cosa lì ha avuto anche degli effetti positivi ad esempio ho imparato a fare la pizza che poi in realtà neanche ho così imparato perché io guardavo e la mangiavo più che altro Comunque una delle conseguenze è stata sicuramente quella di costringerci o comunque darci l'opportunità di fermarci e uscire un pochino da quella che era la routine che spesso ci anche autoimponiamo. Quindi lavoro, lavoro, lavoro, però devo anche fare la spesa, cucinare, lavare i piatti e quindi non ho sicuramente tempo, sapete, di fare cosa, di fermarmi un attimo, di staccarmi da quelle che sono le mie giornate piene di impegni e guardarmi un po' dentro, guardarsi un po' dentro e dire sto facendo bene nella vita? Perché quelle sono domande che fanno paura, no? Ad esempio, il bambino che ero sarebbe fiero dell'adulto che sto diventando? E lì bisogna per forza dare una risposta e quando quella risposta è no e uno magari dice alcune cose ad alta voce ad altre persone o anche banalmente se le immagina ma con chiarezza e poi è difficile no? tornare indietro tornare alla propria routine come se niente fosse successo e far finta di niente e quindi io mi sono ovviamente fermato un attimo, costretto e ehm ho capito che quello che volevo provare a realizzare nella vita non era esattamente quello che stavo facendo. Quindi sì, ci ero vicino, ma magari mi dovevo sempre un po' frenare, non riuscivo a esprimere completamente quello che volevo. E quindi figata, no? Direte voi, hai realizzato che volevi cambiare e dal giorno dopo, dalla settimana dopo, tac! E insomma, non è andata proprio così, nel senso che ci sono state settimane, se non mesi di ovviamente paura di cambiare. Paura che c'è anche attualmente, visto che aver raggiunto determinati obiettivi nel mondo di oggi lavorativo non vuol dire molto. Nel senso che ormai da qui a quando avrò 80 anni forse ci sarà la pensione, penso che io e molti di voi cambieranno un sacco di lavori, quindi non c'è più molto il concetto del entro in un'azienda e ci nasco e ci muoio. Quindi la paura c'è anche attualmente nonostante piccoli risultati raggiunti ma c'è stata soprattutto all'inizio. E nel mio caso era la paura di aprire eh, un business ma che fosse fisico che fosse quindi non un e-commerce non il lancio di una nuova app ma proprio un qualcosa dove serviva un affitto dove servivano tutta una serie di cose che ti vincolano abbastanza a anche restare no? in un posto. Poi però qualcosa è successo. Ora io ho scoperto di essere una persona che nel bene o nel male le cose le fa, anche se ha un po' di paura, anche se ha tanta paura e anche se non sa bene le conseguenze. Mi sono trovato spesso nella vita ad aver fatto delle cose per cui poi avrei dovuto, in teoria, a volte l'ho anche fatto, comunque chiedere scusa. Preferisco sinceramente vedere le conseguenze di un'azione e imparare dagli errori piuttosto che non farle e chiedersi come sarebbe andata. Poi però qualcosa è successo e a gennaio 2022 ho firmato il contratto di questo posto qui che sono 200 metri quadri in centro a Milano, cioè ma voi vi rendete conto? E da lì per me è iniziato quello che sinceramente è un unico blocco temporale, cioè da, da quando ho firmato a oggi sono successe tutta una serie di cose che per me è un unico blocco. Da quando ho aperto Control ci troviamo qua oggi, è successo tipo così. E tante cose sono cambiate in me. E questa cosa avrà quindi delle conseguenze anche sul canale e qui torniamo al motivo per cui ho voluto fare questo video perché nell'ultimo anno io ho scoperto di fare proprio esattamente quello che volevo fare cioè avere un'idea che può avere un impatto sulla vita delle persone e provare a realizzarla non sempre tra l'altro da solo ma anzi con l'aiuto di un sacco anche di voi che sicuramente state guardando questo video e quindi oggi io sono più felice di fare cose qui eh, fisiche ad esempio adesso no, per Natale abbiamo fatto queste qui che sono i nostri fitbox con dentro la gift card e con dentro anche l'adesivo questa è nella versione Olo. a me piace molto più fare cose così che poi verranno regalate a una persona che potrà allenarsi qui ma potrà anche venire a lavorare che sinceramente star dietro all'algoritmo di youtube l'algoritmo dei social e lo dico perché ci sono stato dentro per tantissimo tempo io su youtube ho sempre un po' no? cercato il trend del momento ho cercato di fare il video che avesse le potenzialità per diventare virale però appunto cos'è successo? che come nella pandemia mi sono dovuto un attimo fermare rispetto a quella che era la routine della mia vita qui mi sono dovuto un attimo fermare da tutte quelle logiche e infatti ho fatto un video al mese forse dieci video in dieci mesi quindi poca roba per quello che è l'algoritmo ma non mi pento assolutamente di questa cosa perché ho fatto qui delle cose fighissime per me, ho fatto delle cose all'aperto, abbiamo collaborato con City Scoot che sono gli scooter in sharing a Milano, abbiamo messo le cartoline negli scooter abbiamo distribuito un gelato fitness alle persone per fargli appunto conoscere control abbiamo fatto qui dentro un festival legando il CBD, cioè la molecola della cannabis, all'allenamento ok, un festival di tre giorni con un sacco di voi anche che sono passati e eh, niente ragazzi, per me il senso della vita è tutto qui e sinceramente mi, mi viene difficile oggi andare a pensare quale può essere un video che può andare in tendenza e seguire determinate logiche eh, rispetto a quello che voglio realizzare. Se apro i video in tendenza magari della sezione anche solo fitness o imprenditoria, vedo delle cose in cui io non mi ci metterei mai più a fare delle cose così. E non lo dico come accusa verso chi le fa anche perché io stesso ne ho fatto parte per un sacco di mesi barra anni e non è neanche detto che non torni sui miei passi, eh, visto che ho scoperto di essere una persona che ha delle idee leggermente anche no che si contrastano fra loro. Ad esempio dico sempre, se devo vivere in Italia l'unica città dove posso vivere per me è Milano per tutta una serie di servizi e cose, ma sono la stessa persona che dice però io mi vedrai bene in una città di mare con una vita un po' più rilassata in cui alle 5 stacco e vado a fare surf. Quindi mh, quale delle due? Quindi assolutamente non voglio ovviamente criticare chi fa determinati ragionamenti su quello che è il mondo dei social il mondo dell'algoritmo, ma io sinceramente faccio un passo indietro e mi dedico a quello che non solo mi diverte, ma quello in cui anche penso di essere più bravo, no? visto alcuni risultati che stiamo raggiungendo. È strano un po' oggi doversi quasi giustificare del fatto che mi piaccia di più la vita vera rispetto a quella del mondo dei social, perché dovrebbe essere oggi, penso, la normalità, ma in realtà non è più così, nel senso che forse è più normale parlare di quanti follower hai raggiunto nell'ultima settimana rispetto a fermarsi e guardarsi un attimo e chiedersi ad esempio come ti va la vita e quindi per me sarà così da oggi preferisco portare progetti che migliorino le vite delle persone con control abbiamo dei piani di espansione pazzeschi in altre città altri stati anzi pausa un attimo se sei un imprenditore aspirante imprenditore o comunque ti piacerebbe lanciare un qualche progetto contattami non ti dico neanche dove perché oggi ci si può contattare in 10.000 modi però contattami perché Sicuramente questo format e un sacco di anche di altre idee che ho in testa Vorrò aprire in altre città, vorrò fare un sacco di cose È difficile adesso non dirvi niente ma nello stesso tempo dirvi che voglio fare altre cose Però eh, scrivetemi e vediamo, valutiamo insieme varie opzioni, varie idee Comunque Control e io ci siamo Ma aspettate, sapete qual è la cosa bella? Che tutti questi piani futuri li racconterò su YouTube. Eh sì, è questa la chiusura del cerchio, perché finalmente ho capito che non devo cercare al di fuori argomenti per fare dei video, ma posso semplicemente documentare quello che finalmente è un percorso che mi diverte. Quindi continuerò a fare video su YouTube, anche perché io ho un archivio praticamente degli ultimi 4 anni della mia vita e questa cosa è una figata. Anche se il problema è che non è un archivio di esattamente quello che ho vissuto, proprio perché cercavo sempre di fare dei video che andassero un po' fuori dall'ordinario, che raccontassero delle cose anche diverse da quella che era la mia vita, forse proprio perché non ero così soddisfatto della mia vita. Quindi. Vedete che un po' tutto torna. Invece da oggi racconterò quello che farò, lo farò con dei video molto più simili a questi, quindi parlerò di cose, parlerò di fallimenti passati che mi hanno fatto imparare un sacco di cose, di progetti futuri che invece vorremmo fare qui. Saranno video parlati tipo questo, ma ad esempio ce n'è uno, che ovviamente non posso spoilerarvi e mi dispiace, dove invece starò molto in giro e quindi sarà più stile vlog. Però sicuramente continuerò a fare video, quindi un po'... Uh, il finale è questo qui, ci siamo arrivati. E prima di dirvi le ultime cose, voi vi prego, se siete arrivati fin qua, fatemi sapere nei commenti se un discorso del genere ha avuto senso, visto che appunto è un video senza troppo script. Mi sembra sinceramente un sacco strano dire queste cose e poi uff, lanciarle online, però è così. E quindi che dire, ci vediamo a gennaio. Io quando caricherò questo video sarò, credo, in viaggio, comunque avrò chiuso qua e riaprirò a gennaio. Questo perché è divertentissimo fare tutte queste cose stancante appunto ma divertente ma nella vita non c'è solo il lavoro anzi tutte le migliori idee tra l'altro anche l'idea di contro, cioè di unire il co-working alla palestra mi è venuta in un momento in cui avevo staccato completamente e quindi mi sono preso dieci giorni in cui starò via ma da gennaio qui si tornerà a bomba perché lanceremo co-workout che sarà Proprio il programma che permetterà di stare mezza giornata da control, in cui si potrà mangiare, ci si allenerà tutti insieme, si lavorerà un po' nel co-working. E quindi ragazzi, veramente mm, sono stracontento di essere dove sono oggi. Il bambino che ero a vedere questa versione di me sarebbe veramente fiero. Ovviamente come in tutti i video io ho preso un attimo il ritmo solo sulla fine, quindi non lo so, andiamo avanti? No dai che c'è un sacco di cose da fare a Natale, quindi... Vi ringrazio per essere stati fin qua, non facciamo assolutamente felice l'algoritmo con dei like o dei commenti, piuttosto facciamo felici le persone e quindi venitemi a trovare da Control, riapriamo a gennaio, buon Natale a tutti e ciao! Buon Natale!